Noi parliamo di una campagna, la campagna dell'Agenzia delle Entrate, che ha fatto tappa alla Spezia. L'Agenzia delle Entrate e della RAI, il titolo è Il fisco mette le ruote, con attenzione ai più deboli. Ce ne parla Luca di Francesca Antonio. Da quest'anno il canone TV non verrà più pagato con il bollettino postale intestato all'Agenzia delle Entrate, ma verrà addebitato direttamente nelle bollette elettriche di tipo domestico residente. L'agenzia delle entrate della RAI viaggiano in camper, si esprimono anche nella lingua dei segni per semplificarci la vita in vista delle prossime scadenze fiscali. Dal canone al 730 precompilato, tutti i servizi allo sportello sono disponibili anche nell'ufficio mobile in giro per l'Italia. Si può chiedere il PIN, controllare la dichiarazione, farsi rilasciare codice fiscale, partita IVA, tessera sanitaria, registrare contratti di locazione, accedere a visure catastali. Un servizio pubblico molto gettonato nella tappa alla Spezia in Piazza Mentana. Ecco ad esempio le domande più frequenti. Sul 7.30 gli oneri deducibili, le spese appunto deducibili, mentre per quanto riguarda il canone RAI una persona aveva un'intestazione di una bolletta energetica effettuata ancora su un defunto, su un parente defunto, mentre l'immobile risultava già trasferito agli eredi e quindi voleva sapere come comportarsi in questo caso. L'Agenzia delle Entrate giustamente ha ritenuto di andare anche sul territorio, noi siamo ben lieti di questo, anche perché non ci sono solo le utenze domestiche, ci sono anche le utenze diciamo così eh, per affari che sono un po' più complicate e quindi è giusto essere presenti sul territorio e dare informazioni a chiunque ne voglia sapere di più. Prossime tappe in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna.